Un evento internazionale tenuto in questo posto, in questo posto magnifico, il deck proiettati quadri, poes decantate decanta po po po poesie bellissime di Mancini, eh, anche parlato con, con adesico, delle, delle personalità internazionali, egiziane, egiziane, eh, eh, eh, Andare, non, abbiamo, non, la, andare, la nostra cantante lirica la nostra cantante lirica internazionale Paola, Paola Occhi che ci ha dato questo onore di, della sua presenza squisita incantevole Bruno Mancini, dottor Ustac la canola, la dolce canola la dolce canola ex la del premio internazionale 8 milioni dell'altro anno nel 2016 Amore, a con dei paesaggi, dei paesaggi, dei paesaggi, tre mesi paese si via Isca che è incantevole a Castello, Isca, nel museo del mare di Bruno Mancini, la casa Bruno Mancini, uh, Bruno Mancini, uh, Bruno Mancini, fare la Bruno Mancini, Bruno Mancini, a Roma.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 di mescolare il jazz con la musica popolare per le sue famose collaborazioni con il maestro Giorgio Gaslini ed ancora di questo concerto proprio questa sera introdurato la prima volta al in merito anche con il il compostore di ipodizio supportata dall'innovazione tecnologica e dalla Antonio dell'ingegneria più eplettica e versatile che mai abbiamo l'onore di avere qui questa sera su questo palco Angela Prova angoli degli occhi, in un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppie aeree, sbadigli. Avanza un uomo dal fondo. Colonne reggono l'arco, passa guardiano, sbadigli. Prende il suo posto di un'ora. Colonne reggono travi, salza e cammina. Silenzio. Conta le lampade passando, pista le colonne con forza, misura l'arco uscendo. In un carcere ammazzano un uomo.